Ma Ciao ce l'hai Discord? Oggi stiamo su Discord. Ce l'hai Discord. Si però adesso sono in sono in chiamata con Bonnie, appena no, va via chi no. chiama. No, perché pure io e Mondork sono su Discord. Fra io ho Discord, eh. Ah, Discord, siamo. Sì. Vabbè basta. Ah, che... Aspetta. aspetta. Faccio, faccio un gruppo, aspetta. Ok. Arrivederci, buongiorno. Matt, sei pronto, sei pronto, sei pronto, sei pronto. Munda, metti pronto? Aia! No, no, no, no, no. Il boss, metti pronto, metti pronto di boss di boss di boss agente gente mi bisogna abbassare i coi zito prank che sta in 86 86 vabbè c'è un shortcode mi sta da arrivare de big boss qual è il tuo ID su Discord? Scri Manca ma il tuo. Oh aspetta scrivi aspetta scrivi me su Steam il tuo ID su Discord però posso dire una cosa non ma... Però... No, stavo che non la la dico più Stavo hey. a no, la dico più. Stai iniziare, stai a iniziare, Sì, sì, sì, sì E ora non posso più entrare nella Discord chat vocale, vabbè Ti sì, basta anche avere Shift Tab No, scusa, premi il... Oh no, Il problema è che su Discord non posso andare più mm -hmm. eh, ah. Perché ora è iniziato il gioco Dopo Chi è che. Chi hai inventato la lobby? Boh. Oh down. Oh. oh no! Eh, io crash! Bello! Ok, fra. Dio pagliaccio! get out of here. Now eh? tu dove stai? Sto sto sto alla casa grande Alla però a quella più alta eh sì, eh vabbè oh bicciamo c'è sia quella arancione che quella blu io sono quella blu fra io posso chiamare invece sto prendendo io so 100% che qua c'è il cucino. Infatti c'è il cucino. Sono to chiamato Tommy Jarvis. Ma scusa. Oh God. He's è un po' caccione, Tommy no. Jarvis. Fatelo bastard. Tommy Jarvis. Schiamate. Jason. Se ti porta puttane. Vieni con me, raga. Comunque siamo con uh, due dei miei amici, Franz Aiuto! Ska e L E vabbè. L'ora uh... Aspetta! Cosa? Aiuto! Oddio, stai volendo? Oh, Scusa Jason! Da ora no, a vero! Mi è partito stai... il colpo! Però una... ti regalo il fucile lì per terra! Da ora a 10 quanto. Stai... Prego, prego, stai prego, prego, ciao, ciao! Mm -hmm. Fra da ora 10 quanto stai per Eh? Da ora 10 però. No, adesso 4 ce step, sono con gli altri, quindi.. sei Aspetta no. penso che ti vedo. Dio. Oh, ti boss. se avete una pistola sparatevi eh. Fra fra eh, eccovi, eccovi, fra. Io spena usato il cucile. Aspetta, io ho i petardi. Possessi, se li ho messi, se li Dimmi no. quanto no. sardi, eh. Se viene. Questa qua ha luttata. Intanto, e pensiamo entrare in luttata, casa. Fra. Non c'è niente. Eh, ma meno ci stiamo dentro e ci riposiamo un po'. Okay. Sei Jason, basta, no, no! Dopo ora Jason! Motherfucker Motherfucker Mother non Mottenti bucker! Mottenti Santa Entra Jason, entra! Jason, entra! Stu de Sanku! Fra, sono dove stai? Prima che non faccio pure questa? aia Va, vai a Zico-Zacco, vai a zico Zacco, Zacco. vai a Zico-Zacco! brava da zico zanco però non sono qua! adesso mi hai riviato 4 fa fastidio jason ho un bastone jason peace! jason ti grego no jason jason Ancora succede qua su su su su su dove andiamo da casa? su sì. Oh, stiamo andando indietro okay. lo distratto dagli un bacetto ah! Aiuto! Eh. Ah! dai ah, bravo ma io, no. ma io sto facendo il vivo è mai, mai possibile che devo lo per primo ciao leo Leo! ciao le di gaga Vai mai possibile devo morire prima, staffa il video Jason, non si fa non <ride> si fa cosa? la caccarosa, la caccarosa, caccarosa. se <ride> per riflesso buttati le nel cesso simpaticoni no, tu devi rispondergli Jason Quella... Quella che sulla tua bocca ti si posa, quella che ti bacia ma, ma scusami, Frankenstein, ma, ma chi cazzo grazie. Ah, Frankenstein ci sarai te con quella faccia che ti ritrovi. Eh esatto. Ah, ma sei nemmeno la mia faccia, no, la mia faccia. No, no, la vedo dal gioco, già capisco come sei. Mi ha detto dico per scherzo. Eh, sto sicuro meglio eh, di te. Sto sicuro meglio di te. Eh, però manco delle. C'è ah, nel sei... mia... Bella dove bella. sei fra ma sei morto? hai detto di minaccio pensavo oh, che stavi pare... fra sei morto? sono jarvis ah ne è qui! jorvis sei tu ti chiami i so dobi jorvis sto tornando sono... figli di troia chi è che mi sente? the big boss mi senti? no non ti sente. non so <tossi> mondark tu Dark, senti tu senti porco dio <ride> ora sa ora sa ora a me <ride> <ride> ah, vero quell'urlo se mi mandi tu fai il video poi censurare no non fa niente ah non fa nulla no perché ho avuto una... no Gesù Gesù Gesù c'è ho avuto una... un problema fra uh. Mi si sta scaricando le cuffie, no? E se provo a staccare la chiavetta dal computer, si blocca il gioco. Ah, dopo, dopo, dopo. No, ah. sì, dopo che si scarica, metti le cuffie. Aspetta, aspetta che cambio le cuffie. Accendi la playlist. No, dopo, no, per no, perché... No, no! Dai, per favore. Mi prego. Mi senti? Sì, ho cambiato. sotto quella casa lì Dove? in cui sei tu in, que... in cui tu stai guardando in cui c'è jason oh raga sono tornato dai una uh, se non, se non sentite franzca è perché praticamente Vabbè, se... se non sentite franz se non senti Frazca è perché praticamente eh? non è nella chat vocale ora. Ah perché... ok, allora no, no, so, tranquillo, tranquillo, tranquillo. No, no, no, sto dicendo agli altri perché... No, Ho no, capito? Ma è non è Forza a Napoli. Corso a Napoli. Corso a C'è Sì. Ma C'è Jason è ma qua. Mamma mia, mamma mia. Eh, Laura, rispariamo. Non chiamato la polizia. <ride> no, povero ah, è... Mauri. Jason è molto simpatico anche se in questo è momento bravo. si dovrebbe spostare, io lo vedo che dall'altra parte della presenza. Uh, gli altri non ti possono sentire. Ok. No, in senso no, non ti posso sentire dalla chat voale, però ti posso sentire nel gioco. Suca! Suca! Ma perché non sento la musica di Jason? Perché magari dentro di voi oh, no, no. Iasone. Eh Iasone Tu vuoi sempre dare i bacini Tu sei proprio amoroso Ah porco Dio Wow Eh sono per dire ma ci sono anche gli altri eh E ma noi siamo sexy Lore Noi siamo belli E allora lui cos'è? E eh, eh, eh. allora risento la musica Fra perché te? Perché ho un cancro. Eh, hey, ma questo non ti lascia, eh. Ah, dopo faccio. Oh. No, secondo me perché ho un. No grande. Uh, perché... Aia. Ah, che tumore, mamma mia. Ah, dove venghi? Dov'è? Hai swing, eh! Io le passarde madone di alleanze non le posso oh, vedere. Tofegna. Ma scopo guarda che so c'è che faccio? Dopo ah, vi alle. Fra, fra, fra, fra, aspetta, vogliamo fare una cosa. No, Renuno. Di chi allea? Fra fra fra vogliamo fare. Ma quello che col forcone l'ha preso e gli fra, ha fatto fra, fare vein. Ma il forcone l'ha preso gli ha fatto fare paradigma. Mi senti fra? Ma poi le censuri, le mie cose? Sì. Vabbè, mi sa mi suggare, loro è nulla. sei. Fra, mi senti? Sì, sì, ti sento. se do dopo? Eh. Dopo? Forse facciamo che oh, tipo... Ma questo oh, alla fine deve oh, invitarmi come su questo. Non fra... è fatto D. Fra, dopo no? Facciamo praticamente ah. eh che... eh no, lui ha detto quello il mio, l'ho mandato non mancano. Uh... No. Aspetta un attimo. Facciamo che praticamente tu... Uh, io ti lascio vivo e scappi e io uccido Cocomelle. No, Ma non è quello. E cosa? Perché? Aspetta, eh. Allora uccido oh, Vesuviano Aaron stai. soltanto. E Cocomelle sciorcollo, oh, va bene? Va bene. Ah, 5 Gli altri 5. li lascio andare. Però allora. devono promettermi allora. che non eh, provano a difenderlo. Diglielo tu, ora. Mm -hmm. Tiro tu che... Aspetta, aspetta, aspetta, un attimo. Ok. Riccardo ti Ci... è entrato un... l'amicizia. Riccardo ti è fatto un'amicizia. Ok. Ma cosa fa? Tra... Trap. Trap. Ui. Ehm, uh, quindi andiamo sul Discord. Sì, chiamere palle, sì, chiamere palle. Vai, invidami, eh. invidamure. A... A sì, lo so che mi ne pal, che gli ricevi su. My good boy. Mommy has a rule for you. Come home, sweetie. Sì, ti sento. Non do, mi hai invitato un altro server. Ehi. Hey. No, no. Una fra fra un... fra. fra. Eh, lo so, ma allora oh, oh, sta un altro gesto. Aspetta. Come ah, si Come si va? Come si va? Eh, come Io ti riesco va? a se... di... spiegare. Fra! Oh sì, eccoci. Potevamo anche stare su Steam perché.. Perché. Ah. ah! Capito? Capito? Ah, Mettete, eh. pronto, METTETE PRONTO, grazie. GRAZIE! Ma è possibile, ma non per dire, scusatemi, Vesuviano Aaron aveva due dietro di loro e è venuta a pensare solo a me. Infatti ho Infatti visto, c'è una esatta al cazzo. Ma questa cosa mi fa rogare il culo, scusatemi. eh! Scusatemi. Sì. Fra. E non sì. No, fra, ce l'ho è perché oh. non voglio usarlo con gli altri, capito? Ah, beh, ok. Uh, ma vai, comunque tanto funzionano tutti e due i microfoni. Cioè, mm. due... Eh, sì. sì, eh. E eh, vabbè. Eh vabbè, sì, eh, vabbè Patti, perché l'oste è uscito l'oste quindi. E eh, vabbè, sono di passaggio. Ok, l'ho ritratto subito. Tra comunque la cosa del nostro channel no? Cioè, del nostro canale? Di tutti e due la facciamo? Boh, va bene. Che ti devo dare la password Però prima devo fare un nuovo account di YouTube, bella gente. Quindi lo facciamo dopo che dopo questa partita va bene Lo facciamo Usciamo un attimo da Feder di 13 e facciamo tutto Perché ragazzi Vediamo, aspetta, comunque Dobbiamo Comunque sta ancora registrando Ah Vabbè sì. PUSH talk non mi fa, no ma push the talk che fa schifo And eh That, uh. Io questa volta mi prendo quella super veloce no no mi prendo questa eh, va bene. Aspetta un secondo sì. che sto, sto a fare una roba. E sarebbe... Una roba qui. Succhiare qualcosa sarebbe... Eh. Okay. Oh, no. vai, vai, vai, vai. <ride> oh my god! <ride> ah, io. Eh, sciocco, allora ci guida. Eh, sì, sì, va bene. Qua teniamo un strada. Invece, qua andiamo a Francia. Box, mangia non mangia mangiacazzi. Che bello. <pursued> ok, fra <tra> allora... <ased>. Eh... <eine> non va a fanculo, Cosa? <Eva> nulla, nulla, aspetta. Nulla, Ok. Oh no, man Jack, man No, sta tranquillo, è entrato, entrato. Oh, ok, ok. Ve lo dico io quando forse cresciamo Sì, Moondark. Charvis Residence. Sì, sei tu. Ma Moondark che l'altra volta ci ha ucciso no? No, eravamo scappati. Ah, cioè, okay. almeno, oh eh, non so voi. Ora siete caduti. Sono proprio vicino al alla casa di Jarvis. Sono io proprio... invece sono tutto in alto. Allora, hai la mappa? No. È ovvio. la bene. trovi, dimmelo. Io sono ad... praticamente dove c'è la barca, c'è un laghetto che se lo attraversi c'è una casetta e io sono là. In culoni, insomma. è grande, non mi piace ma Moon Dark e, e gli altri mi posso sentire non lo so no, per, di, chiediglielo perché se no ho dato la mia localizzazione letteralmente a Jason ah, ora ho la base questo una roba eh. ora ho la voglio capire come quando il tasto per attivare il push to che è però? Jason sto facendo un video, non puoi! Non vale! puoi farlo, Cesar. Cesar! Che non sta C'è Non ci dio ne ti mio Dove state eh, voi? Stai Pony stai Io sto a Hollow Cove. Aiuto, se cioè Jason no! No! No! Jason basta! Porta su. Sta <ride> primo andato allora fra ma non è possibile che tutti quanti mi abbassano what Eh, che Hai sfiga sai una cosa dopo questo cambiamo proprio mappa abbiamo proprio tutto la creo io la lobby ma ci sono loro due fra e ora ma no, si imparano, ma vabbè, ma sì. si pare, ma, ma non è quello, io gli avevo promesso che ieri giocavano tutti e tre insieme. Eh però si devono imparare, non c'è quello che fa il video, eh. Oh, sì. Ma vabbè ma fra, tagli le parti, basta che lo editi il video. Basta che lo editi il video, ce l'hai qualche programma per editare? Filmora 13 che fa schifo eh, perché tu, mette letteralmente una cosa davanti vabbè, allo schermo e non ci vede niente eh? Ma mette praticamente una cosa sullo schermo che non ci vede niente filmora 12 non ho oh. nessun altro programma gratis quindi oh, non posso neanche editare molto i figli così ah, capito? Ma, ma basta che puoi tagliare le parti grazie. quindi fra... Potresti dire che dovevi abbassano? Io di tu, fra. Eh, fra, diglielo oh, io tu perché a te, a te ti la. te ti ascoltano loro no? ma anche a me, ma.. Ma, ma basta che tagli le parti, Fra, ma non serve che il video lo pubblichi per forza oggi. Basta che tu con calma, ti metti, lo editi. E eh, Lo editi. The no. big boss. Se hai l'edica è l'unico part l'unica parte che rimane dalla parte eh lo so però io non visto. mi voglio comunque io non mi voglio mettere un'ora a fare basta che ti no fra praticamente non ci voglio dire, no? sì. che cosa succede sono già visto sto qui già sono Oi! oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Tu hai qualcosa! oh, non oh, oh, oh, oh, oh, oh, un questa cazzo aia no no no no, no. Ma ho trovato l'elica ah. vero? vero? fra posso, sca è... sì. posso scappare con te fra? non lo so chi arriva la barca per primo scappa magari scappate voi due. no vabbè no. Che... no sono troppo lontano fra io sto letteralmente dall'altra parte del mondo e eh? vabbè E ora provare ad arrivare da voi a salvarti eh! E fa poco! E sì, l'ho la strega del di... figlio... Madonna! Ci sei strega Mamma mia che ci sei strega Ma che devi Porco. Porco. Ma... A con chi si è parlato eh? Con uno che mi ha sparato dal fucile da due metri di distanza per trollarmi! che guarda il il troll che guarda capira che posso usarlo da rabbia fra, fra, fra, su, qua, su, qua, ah ecco bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo uno vedi la non c'è tutta no lascia accendo tanto ormai c'ho già vitti accendiamo questa che è più bella trova non dovrebbe andare alla barca una Oppure... eh, molerica io però e chi l'ha? Oh, aspetta no scherzava nulla e chi cazzo l'ha? scusami il... uh. nessuno nessuno col cellino sprecato un'altra volta, mamma mia che scazzo eh io ho sprecato colloco un eh? cazzo non si non si arrende Vieni vieni LOL Cioè come uh, no, cazzo si chiama L'Ontario L'Or N1 Ehi è meglio che veni alla barca ma Arrivo arrivo, no. arrivo. Dici che mi arrivo anch'io E eh, fra siamo solo in due che arriva prima Pure la... no scappa big boss scappa c'è pure la polizia scappa pure e allora fra siamo con, con la polizia no tu devi provare a uccidere te fra, dai. no non uccidere fra, dai, vai a uccidere te dai dai oh, no. fra, Se dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai Porti, prendi prendi il, macete, il macete, fra prendi il macete! Vai! Vabbè no! No! Ah, divertitevi, ciao! Dai, grazie, io. <susurra> io non ho la mappa, sono manco il tuo cazzo dove andare. No, dall'altro no, lato, dall'altro lato, fra. No, no. Oh, no. eh sono morto bravo ragazzi da questa parte thank you very much girls cosa succede? come? ciao host. Ah ah! Ah ah! Ora sono scappato, adesso... Eccomi qua. Hai visto, grazie, non scappare. Tu dove sei? Hai scappato? Ah? Oh, sei sì, scappato? Sì. Grazie. questo GG, vedi la Il castrato è fuggito. No, no, no. Ehi, scusa. No, fa' uuuh. Fra. Oh. Ehi. Quindi nel canale come la mettiamo? Boh. facciamo? Sì, dai, c'è di più però. Uh, caga, nega! Ehi E uh, come possiamo chiamare il canale sia tuo che mio? Ehm Ah! No sto scherzando Vabbè però Cioè quando lo facciamo? Lo facciamo ora oppure o dopo domani poi vediamo dai abbiamo tutto il tempo tanto allora dopo fra ora facciamo queste partite con il video che praticamente non lo metto sul cioè lo metto sia sul mio che sia sul quello là di tutti e due capito? Mm. e comunque là ci puoi mettere anche i tuoi video quindi se fai un video ma io non faccio video diverso Ah. Perché? perché due non fa 3 perché? perché due non fa tre non so tre non, non mi ispira tre. a fare il video cioè se lo fa qualcun altro si sì. faccio io come meno che tu fa, puoi fare quello che vuoi tu canale dai giam giamal sei Jamal. no non caiga No perché Siamo se non tu. fai fra se non fai video anche tuoi allora non lo facciamo cioè Facile. capito perché se Aspetta, non... ah ok ha caricato, ha caricato Capito fra? Sì, ho capito. Eh, vediamo, dai. E la allora, vediamo anche Jason. Giamale Jason. Sono la Che palle, Jamal <ride> Forni, I can't believe he killed them! Eccoci qua. <ti> <diferentes cigars> ah? Spero che dobbiamo me, probabilmente però da me, però spero che dobbiamo me allo stesso tempo. Ah? È possibile che via... è già qua. se ne basta da, da me Lo dico già. Perché io so già che... Quel... Aiuto. Già che ho sentito un aiuto non è buono. Suca. Per cazzo. Ma sono di merda, non si entra in casa degli altri. Ciao, poi... È casa mia, è casa mia, è casa mia. Ma muori di tu. Fra io la mappa e le chiavi. Non te lo dico per rispetto Fra, guarda uh, che il fusibile! E' a yeah, casa su Fra fra fra, mi senti? Si sì, si sì, ti sento. È fusibile? Sì, è Era una casa grande se non sbaglio è fusibile. Porco dio, si. È la casa più grande quale casa grande? La casa più grande che c'è. Ti ha preso. Eh? Ti fai nel culo? Oh. io sto proprio sotto sotto sotto sotto sotto sotto sotto la casa mi sono, libera... mi sono liberato mamma mia Ma sì. venga a salvare mondark fravi salvi se viene da ecco me no eh si sì. sei ferito? no no però lo stesso okay. modo voglio quando so pure la benzina si m'ha apposta oh, è messo eh sì ma senza batteria non andiamo da nessuna parte bambino. Brava c'è il fusibile qua, mettilo qua. Loren è uno. Oi. Dove si chiama? E dimmi dimmi. Uh, la batteria. Ah manca la batteria. si, ce l'hai. No, no, no. qua Bonnie, qua dietro, qua dietro. Dentro la casa, qua. Qua. C'è la trappola però sacrifico Help me, Vai, metti Cerca di farlo esistere per C'è un problema. Sei morto? No. Forse. E davvero. No. Perché? Yeah, ma io non riesco neanche a stare in quel qua. hanno chiamato nero troppo. Ah! Ah, sono Top Jabis! Jason è vivo ho scoperto il suo corpo è ancora più potente Minchia, là hanno lasciato un fusibile e le chiavi Di che sarà mai? Le domande casa grande sempre eh, sì, dove? dentro devi cercare un po' per le stanze la bocchina di tua nonna questo pezzo di merda ma vado alle palle va Dovrebbe essere nell'ultima stanza. Ecco qua dentro. Gira, gira, gira lì dietro. No, allora è sotto. Vai giù. Vai giù, vai giù, vai giù. Gira a destra. Ma no, qua a sinistra, però a destra, l altra, l altra, l altra. Perché cazzo Era lì, era dentro di te. Perché non hai ripreso il fucile? Guarda ah, la, Il telefono, guarda lì. L'hai superato. Gira a destra, a destra, destra guarda lì. Oh, mi ha cagato il ferzo. Muore di merda, mori, va. Ah, te l'ha disattivato. Ma perché uno non usci da questo? Ma che non di qua. そのはこんが <laughs> Aia. Aia. Aia Aia Aia Aia Allora raga questa era l'ultima partita Grazie per aver guardato uh, Ci vediamo domani probabilmente con un nuovo video Ciao